Il discorso che abbiamo analizzato di Xi Jinping il quale parla eh, di una Cina che entro il 2050 sarà un po' la nuova potenza eh, mondiale non solo a livello economico ma anche a livello tecnologico, a livello sanitario e eh, di sicurezza una Cina che eh, sicuramente subisce un rallentamento come lo sta subendo tutta l'economia mondiale ma che può contare ancora almeno secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale su una crescita del 4% del PIL del 2023. Ecco secondo te sono vere le previsioni di Xi Jinping a lungo termine ovvero che ci sarà una nuova grande potenza mondiale che sostituirà gli Stati Uniti oppure ecco prima che in realtà gli Stati Uniti eh, Depongano così il eh, bandiera bianca ce ne vuole, ecco allora. Su, su questo secondo punto sono assolutamente d'accordo. Dall'altra parte è vero che la Cina, eh, ormai da diversi anni, eh, rappresenta la seconda economia mondiale, sta crescendo a un ritmo che, sebbene eh, molto più lento di prima, eh, rimane un ritmo per noi invidiabile, ecco. Quindi, eh, C'è ecco, da dire un'altra cosa che proprio negli scorse ore, eh, con, con una riconferma appunto di, di Xi Jinping, il mercato, eh, il mercato asiatico, l'azionario cinese ha, eh, ha capitolato. Quindi, abbiamo visto una sorta di, di panic selling su, sui principali indici eh, che son, si stanno avvicinando sostanzialmente ai livelli del 2009-2008. Quindi, non siamo lontanissimi proprio perché eh, quello che ha un po' soffocato il mercato è stato da un lato questa mh, politica di giro Covid di, di Xi, eh, che quindi eh, spaventa perché ci sono questi lockdown, ha, ha creato comunque un, un rallentamento notevole e poi chiaramente c'è l'altro punto, l'altro tallone d'Achille che è molto forte in questo momento, è molto grosso in, in questo momento in Cina che è tutto il settore degli sviluppatori immobiliari. E si, se si vanno a vedere i rendimenti anche dei bond, i cosiddetti a yield, ma anche B, quindi comunque un yield moderato, eh, vediamo dei rendimenti che sono intorno al 24% su scadenze di due anni, che vuol dire qualcosa di molto paragonabile a, a quello che avevamo visto sia in Europa sia eh, in, negli Stati Uniti durante la, la, la crisi finanziaria del, del, del 2008-2009, quindi sono rendimenti molto, molto brutti, ovviamente medi, che vuol dire che ci sono anche nomi che eh, quotano a, a, a, 10, a, a 10, quindi che, che si sono sostanzialmente disintegrati a livello di valore e, e ovviamente ecco, in, questo, in, questo, in questo momento il, il governo cinese è molto impegnato a risolvere questo problema eh, dell'immobiliare cinese che rappresenta una fetta molto importante del loro PIL, quindi vedremo, ehm, ecco, questo, questo riconferma, eh, probabilmente lo vedrà molto impegnato su questo tema dell'immobiliare, un tema anche di eh, stimolo ancora del, dell'economia e poi bisognerà capire questo, anche il, tutta la politica Zero Corn, quanto durerà, perché effettivamente mh, è, è stata molto penalizzante per, sia per l'economia sia per, per il mercato finanziario.